Eh, ci credo. Non lo so. Mi, mi può dire che ore sono? 15 e, 17. 15 e 17 quindi mi pare di capire che state lavorando voi. In, in perfetto orario lavorativo. Eh, le ferie pagate. Ferie pagate, giustamente. <ride> lo lavoro è più mentale. È più mentale lo sforzo, giustamente. <ride> Questo è un classico cantiere di solo pittura, come potete vedere. I miei fanciulli tranquilli e beati, li ho beccati, li ho beccati. Qui dovremmo essere sotto casa di qualche giocatore perché ci sono giornalisti, non lo so, Ti fai? gente che strilla. Probabilmente sapevano che siamo qua. Evidentemente, evidentemente. Ma che c'è? L'aspetta il presidente? Eh? A, me. a lei, a lei, sto dicendo a lei. No, non conosco il Presidente. Non l'attende, a lei l'attende il Presidente. Non so niente, so fa la comera, quella della colombia là, con il sottogazzo del mancino. Ah, sì, ma vero. Quest'anno ci dobbiamo andare. Sì, sì, eh, sì, eh, sì quest'anno. Ci dobbiamo tornare perché mangio sta bottito nella mano, Non diciamo dove sta perché sennò i tifosi volta però, l'altra volta ne abbiamo rotto il cazzo, abbiamo <ride> fatto i bravi, abbiamo fatto i professionali, ma stavolta la mano gliela dovevo Ecco. dare. Eh. Ma...